Carissimi amici del Macche, carissimi fratelli e sorelle, siamo prossimi alla Pentecoste e desidero offrirvi un pensiero sulla Vergine Maria, la Madre della tenerezza, Madre di Dio e Madre nostra, che ci abbraccia continuamente e ci indica il suo Figlio Gesù ci invita a lasciare agire dentro di noi lo Spirito Santo. Lei, la piena di grazia, viene adombrata dalla potenza dello Spirito Santo e genera, dona al mondo il suo Figlio Gesù. Sull'esempio di Maria, che è nostra sorella e madre, che ci accompagna in questo cammino, apriamo il nostro cuore ad accogliere l'azione dello Spirito Santo, perché dentro di noi si formi Gesù. Ecco, e lo doniamo con la testimonianza dell'amore ai nostri fratelli. Lasciamoci abbracciare da Maria, che è immagine della Chiesa. La Chiesa come madre continuamente ci abbraccia perché ci dona la parola, i sacramenti, l'amore fraterno. Lasciamoci coinvolgere, ecco, dall'azione dello Spirito Santo che agisce non solo nel nostro cuore, ma agisce nelle nostre comunità, nella Chiesa, è l'anima della Chiesa. E Maria continuamente, ecco, ci invita a meditare tutto nel nostro cuore, tutto ciò che lo Spirito opera dentro di noi e attorno a noi. Maria meditava tutto nel suo cuore. Questo atteggiamento meditativo, riflessivo e contemplativo chiediamoglielo alla Vergine Maria. Perché quando contempliamo, eccoci lasciamo abbracciare da Dio, ci lasciamo abbracciare dalla Vergine Madre. Ecco, nella, nella sua tenerezza di madre. Buon mese di maggio e la benedizione del Signore è scenda su di voi, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.